a questo incontro su eh, dove va il Brasile dopo la rielezione del Presidente Lula. Abbiamo, eh, come avete potuto tutti eh, vedere, un, un bel ventaglio di ospiti dall'Italia e dal Brasile. Eh, siamo lieti di ospitare alcuni fra i maggiori esperti su, eh, su quel paese e in generale eh, Sull'America Latina. E, beh, il, il programma eh, li, ha, eh, li, li, li ha presentati sinteticamente. Tuttavia, voglio nuovamente ringraziare il professor Vicente Trevas, presidente dell'Istituto AMSUR e consigliere della Fondazione Sociologia e Politica di Sao Paolo, è stato segretario per gli affari federali della Presidenza della Repubblica nel primo. Eh, governo eh, Lula. In un primo momento, come avrete visto, era prevista la partecipazione del dottor Alvarez dal, dal Brasile. Eh, il dottor Alvarez è eh, membro dello staff eh, del neopresidente Lula e impegni eh, non previsti al momento della eh, convocazione, dell'organizzazione dell'incontro e tuttavia impegni molto benvenuti perché legati alla, alla elezione eh, del presidente Lula, ecco, non gli permettono oggi eh, di essere qui e eh, ci, manda, ci ha mandato un messaggio molto caldo di eh, buon lavoro e sicuramente avremo opportunità nei prossimi eh, mesi di lavorare, e scambia, di lavorare insieme e scambiare eh, idee, esperienze e, e, e anche eh, iniziative. Abbiamo con noi eh, diversi ospiti, come dicevo. Abbiamo eh, l'onorevole eh, Fabio Porta, eh, eletto nella circoscrizione dell'America Meridionale. E del membro del gruppo del Partito Democratico, dico bene? Ecco, dico bene. ero lì lì per dire, ma io la butto, ma ovviamente <ride> ero sicuro al 99%. E, eh, chiedo scusa ma la geografia parlamentare per noi che veniamo da vecchi schemi dove uno era rosso, blu, bianco eh, è, è un po' a volte sfuggente lieti quindi di avere l'onorevole Porta del gruppo del Partito Democratico eh, con una rappresentanza dell'America Meridionale che viene dalla precedente legislatura in cui invece era presente eh, in qualità di, eh, di senatore Abbiamo con noi il professor Luciano Vecchi, eh, amico storico eh, del, del nostro istituto, del CESPI e eh, docente di letteratura brasiliana all'Università eh, di Bologna. E abbiamo eh, il dottor eh, Federico Nastasi, da Rio de Janeiro, eh, giornalista, eh, ricercatore sui temi dello sviluppo eh, in America Latina collaboratore in diverse eh, fasi di alcuni fra i principali istituti che si occupano dei problemi dell'economia, dello sviluppo e della politica in America Latina, fra cui la CEPAL, l'Istituto italo Latinoamericano, collaboratore di varie testate, fra cui il Paese e il Manifesto, e animatore di un podcast Macondo che viene gestito insieme all'Enciclopedia eh, eh, enciclopedia Treccani. Abbiamo inoltre, eh, la cito per ultima, ma ovviamente ult qualcuno arriva alla fine, ma eh, ultima e non ultima, l'onorevole Marina Sereni, eh, dirigente del Partito Democratico e già vice ministro della, degli esteri e della cooperazione internazionale e che abbiamo conosciuto in tante nostre iniziative, molto attiva sulle tematiche eh, di America Latina e Caraibi. Ecco, questo è il, il, il quadro, l'idea che abbiamo è di avere un primo giro eh, con i nostri, nostri amici, eh, una prima, eh, un, un primo passaggio eh, per capire che cosa eh, questa elezione significa rispetto alle dinamiche interne della società brasiliana, alle fratture che profonde che lo attraversano e poi successivamente eh, capire che cosa pensare a che cosa eh, questo cambio radicale di eh, scenario e di eh, colorazione del Brasile può determinare sul piano internazionale ma in particolare per il contesto eh, latino latinoamericano. Ecco, fra il primo e il secondo giro apriremo la possibilità a qualche eh, breve spunto, domanda dal pubblico eh, molto molto brevi e ci raccomandiamo, vorremmo terminare questo webinar eh, per, le, eh, 18, eh, per le ore 18 italiane. La registrazione sarà come sempre disponibile sulla eh, pagina Facebook eh, del, del CESPI. Ecco, a questo punto io non, non direi altro se non ricordare che il primo tema è questo, in che modo si è schierata la società brasiliana in queste elezioni, cosa emerge eh, dalla distribuzione geografica e sociale del voto e che cosa potrà fare il, il, il nuovo governo Lula per eh, eh, superare le fratture profonde. Abbiamo parlato della sfida di, una, di un Brasile finalmente coeso e a partire da quali politiche, da quali, politiche, da quali parole d'ordine, da quali alleanze. Diamo per primo la parola al professor Trevas da Sao Paolo do Brasile. Prego, professore. Ha circa 15 minuti di tempo, io non voglio assolutamente intervenire quando mancano 13 minuti, eh, ognuno ha un orologio eh, materiale o virtuale e si autogestisce. Grazie. Grazie. Eh, cordiali saluti a tutti. Ringrazio il CESP per l'invito a partecipare a questo importante dialogo sui Lula, la sfida per un Brasile coeso. Saluto Daniel Frigeri, direttore del CESP, Dario Conato, responsabile del CESP, América Latina, e Frederico Nastase. E un saluto speciale a mia cara amica Marina Serene, al nostro brasilianista e compagno Roberto Vecchio, e al deputato Fabio Porta, che rappresenta la comunità italiana-brasiliana nel Parlamento Italiano. Sono accompagnato dalla diretrice internazionale del Instituto AMSU, Cristina Sampaio, un partner estratégico nelle relazioni Brasile-Italia. Porto il saluto del mio amico e compagno Sera Alvarez, che in questo momento sta lavorando con il presidente Lula e sicuramente parteciperà alla squadra di transizione. L'elezione del presidente Lula il 30 ottobre rappresenta un cambiamento politico, istituzionale, culturale economico e geopolitico nella società brasiliana. La vittoria del presidente Lula e la formazione di un nuovo governo il primo di gennaio 2023 signif significano che è possibile intraprendere un percorso democratico per superare il croce via, il crossroads, che la nazione brasiliana si trova a affrontare, un crocevia, un crossroad, prodotto del golpe di Stato del 2007, che si è espresso con l'impeggio illegittimo e fraudolento della Presidente Dilma Rousset, proseguito con l'operazione criminal Lava Jato volta a criminalizzare il Partito del Laboratorio e il Presidente Lula, seguito dalla condanna e dalla incarcerazione di Lula, approfondito dall'intervento delle forze armate che hanno interditato la candidatura di Lula nel 2018 e, infine, dall'elezione di Jair Bolsonaro. Questo processo golpista pianificato, articolato e gestito in Brasile e all'estero, ha prodotto conseguenze disastrose per la politica, la democracia, la repubblica, l'economia, le condizioni di vita e le standard di convivenza del popolo brasiliano. Un copo di Stato di tipo nuovo, judiciario, parlamentare e mediatico, ha rotto il patto politico nazionale in vigore dalla ridemocratizzazione e dalla Costituzione del 1988. Ha destrutturato lo Stato e ha dato vita a una tragedia politica concretizzata nella presidenza Bolsonaro. La presidenza Bolsonaro e il suo governo hanno aggravato e malane della società, della nostra società. Ha approfondito la desigualdianza e la exclusione sociale, la povertà, il racismo e i pregiudizi. Ha intensificato le crisi sociali, ambientali, economiche, politiche e comportamentali. Ha incoraggiato una cultura politica di violenza e ódio autoritaria e di ispirazione fascista che sta consolidando nel paese un feroce extremismo politico di destra. Una extrema destra ideologica, armata, finanziata, militante e articolata a livello internazionale. Una extrema destra che è, che è riuscita a riunire il ricorrente conservatorismo sociale e settori reaccionari della politica e della vita sociale. Una extrema destra che manovra magistralmente una parte significativa della società brasiliana attraverso la paura, la religione, la misoginia, l'antipetismo, l'anticomunismo, l'insicurezza dei cittadini, cittadini e li fake, fake news. Una extrema destra politicamente alimentata da una guerra culturale e religiosa, gestita con efficienza e potere nelle reti sociali, nei culti religiosi, nelle caserme, nell'organizzazione di polizia, nel mondo della, della fede e nelle grandi reti dei media. Come abbiamo detto inizialmente, l'elezione le del presidente Lula sta già producendo un cambiamento nel processo di transizione politica in corso nel paese. In Brasile si è formato un ampio fronte politico, sociale e culturale attorno al presidente Lula uma agregação ampla, diversificada, generosa, contraditória e convergente de atores políticos, sociais, econômicos, religiosos e culturais. Um fronte político eleitoral que deve constituir um campo político majoritário em um país diviso, polarizado e radicalizado un escariamento politico democratico, esilio passionista e sovranista, che abbia come programma minimo l'eliminazione della provetta estrema, la riduzione della diseguaglianza, la ripresa della crescita economica con la distribuzione del reddito, l'integrazione sudamericana il non alieamento attivo di fronte alla polarizzazione e instabilità geopolítica e che svolga un ruolo di primo piano nella costruzione di un mondo multipolare capace di consertare agende generose e coerenti di fronte alle sfide che l'umanità deve affrontare. Un campo politico che richiederà il rafforzamento della società civile, delle sue istituzione dei movimenti sociali e della cittadinanza. Una arena politica che, per consolidarsi, dovrà portare cambiamento nel sistema dei partiti e nel sistema statale. Un campo politico con futuro e esperanza e soprattutto credibilità uno scareamento politico che sostiene il governo Lula. Non sarà un compito facile. Il governo Lula, come risultato della sua ampia, diversa e contraddittoria base politico-elettorale, sarà nella sua composizione ministeriale e nel suo programma e progetto di governo, un governo in permanente negoziazione e contesa. La sostenibilità e la stabilità di questa contingenza sono possibili grazie all'indiscutibile e legittima leadership del Presidente e al sistema presidenziale della Repubblica brasiliana. Il Presidente della Repubblica eletto in questo, in questo contesto trova Assumere il ruolo di guida del processo di transizione politica, economica, sociale e geopolitica della società brasiliana. Il presidente Lula dovrà esercitare con fermezza e habilità il ruolo di leader, arbitro e interlocutore. Il suo status di capo di Stato e capo del governo renderà possibile. Mediare le dispute tra i partiti politici, il conflitto di interesse tra la borghesia, le classi medie e quella stipendiate, il popolo lavoratore, in un contesto di cambiamento strutturale. Cambiamento nel mondo del lavoro, nel processo di accumulazione capitalistica emozionata hegemonizzato dal capitale finanziario e dal gentierismo, nella concentrazione della riqueza e nella riduzione del rédito di ampi settori della società. Al stesso tempo, il presidente Lula sarà un interlocutore determinante con i poteri del Stato per garantire la stabilità instituzionale, democràtica e republicana. Il Presidente, il Presidente della Repubblica, in quanto leader della nazione, deve essere in grado di dialogare con i movimenti della cittadinanza, di interagire con le loro richieste e desideri, e di cercare di realizzare una concertazione sociale e un patto politico per lo sviluppo del paese. Trovare guidare il paese nel presente e proiettarlo nel futuro. dare stabilità democratica al paese, ristabilire la sovranità nazionale, rafforzare la cittadinanza. Riposicionare il ruolo del Stato nella conduzione della società, nel patto e nella formatazione di un generoso progetto di nazione contribuire alla armonia tra il potere del Stato, reconstruire i meccanismi di coordinamento e cooperazione della federazione, implementare la capacità del Stato nelle tre sfere di governo, afirmare l'interesse nazionale in un contesto geopolitico e geoeconômico instabile. Sono i cidi complessi che ricordano lucidità, intelligenza Politica. Nella sua performance, il presidente Lula dovrà affrontare la complessità dei suoi su compiti, soprattutto in questo momento storico di transizione verso un nuovo ciclo politico della società brasiliana. Una transizione che dovrà elaborare i postumi prodotti della rottura istituzionale, della anarchia statale e della minacce senalata del Presidente sconfitto e dalla sua base politica e sociale. Difendere la Costituzione, rafforzare la Repubblica, la democrazia e la federazione sono missioni essenziali e indispensabili che richiedono sensibilità, intuizione e strategia. Richiede una intelligenza Política para individuar e coligar le oportunità, identificar e gestir le vulnerabilidade, monitorar e afrontarem liminar minas interna e externa. E o Brasil há a fortuna de haver um leadership excepcional, uma leadership política consolidada, impregnada a defender De interesse popular e nacional. Uma leadership democrática, atenta ao diálogo, à compreensão e à cooperação. Este assento político é relevante em um mundo que é privo de grande leadership, em grado de relançar um novo orden internacional. Todavia, merece ser realizado o objetivo que Ricordano un dialogo internazionale coerente e sincero, un grado di patuire i programmi condivisi a beneficio dei nostri paesi e dell'umanità nel suo complesso. Grazie. Moltissime grazie, professor Trevas. Il quadro è davvero interessante, complesso e in italiano diremmo una sfida da far tremare i polsi. E, e lei ha ricordato, nel suo, nelle sue parole, si, si rifletteva la, la difficoltà del quadro politico. Indubbiamente la vittoria di Lula è stata mh, eh, certa, eh, solida, ma insomma a fronte di un avversario che ha un consenso molto esteso e anche probabilmente superiore a quello che ci si aspettava e dall'altra parte eh, vi è un Parlamento nei due rami in cui il PT è molto lontano da avere numeri eh, rassicuranti e eh, come lei diceva ogni passaggio dovrà essere poi una ricerca eh, di consenso e quindi anche eh, di mediazione. Eh, senza aggiungere altro, do volentieri eh, la parola all'onorevole Porta che ci darà il punto di vista di una comunità italiana che vive eh, nell'America Latina, in particolare nel Sud America e in Brasile, e tutto ciò che eh, la realtà brasiliana in questo momento può insegnare anche a noi dal, eh, che stiamo eh, in Italia. Prego. Sì, grazie intanto al al CESP in primo luogo non soltanto per, per l'attenzione che, che ha sempre voluto dare alle questioni internazionali ma in particolare direi a, a quelle dell'America Latina e del, e del Brasile e anche per, per la tempestività no? per il, il, il merito di di, di di organizzare questo dibattito a pochi giorni da da un momento sicuramente storico, no? da un'elezione che si, si differenzia anche dalle, dalle altre che abbiamo avuto in Brasile, dalle stesse altre alle quali ha partecipato il presidente Lula, per alcuni elementi che vorrò eh, brevemente qui riassumere. Saluto ovviamente gli altri eh, relatori, sono tutti amici, compagni, persone che, che a vario titolo in questi anni hanno seguito da vicino le vicende del Brasile, dell'America Latina e quindi questo nostro grande interesse rispetto a un paese, ricordiamolo, dove vive la, la più grande comunità di, di italo discendenti al, al mondo, è una delle più grandi in Sud America e nel mondo in termini anche di, di italiani con cittadinanza. Eh, ricordiamoci ovviamente che, che veniamo da, da un'elezione alla quale anche gli italiani all'estero hanno partecipato che in qualche modo come alcuni osservatori diretti come Federico Anastasi hanno potuto verificare, si è, si è incrociata eh, con, con certi elementi insomma, di, di interesse, di criticità con, con, con le elezioni brasiliane in particolare. Ma il primo dato che voglio ovviamente sottolineare eh, eh, può apparire banale ma, ma credo che in questo caso il rispetto non sia assolutamente banale noi dobbiamo eh, mettere in rilievo la grande vittoria non soltanto del presidente Lula del, del suo vicepresidente Alchemin, ma della democrazia in Brasile eh, una vittoria che, che rafforza la democrazia a partire dal suo sistema elettorale che è stato riconosciuto tra l'altro anche a livello internazionale come uno dei più eh, sicuri ed efficaci ecco ricordiamo per chi non lo sapesse che in Brasile esiste un sistema di voto con urne elettroniche che come abbiamo visto anche nel corso di, un, uh, di uno scrutinio testa a testa no? come è stato nel caso di quest'ultima elezione ha consentito nel giro di poche ore di sapere chi fosse eh, il presidente, ecco, se facciamo il paragone con altri paesi altrettanto grandi, importanti, insomma, basta ricordare a quello che è successo o che succede nel corso di queste di elezioni analoghe negli Stati Uniti. Il fatto, quindi che il Brasile, e che, nemmeno alla fine Bolsonaro, ecco, per entrare già nel, nel merito, abbia avuto, nonostante lo avesse già preannunciato, elementi concreti per mettere in dubbio. Eh, la, la bontà di un sistema elettorale che lui stesso eh, cercava di diminare di no? nonostante fosse il presidente eletto in carica è un, un dato che ci deve confortare eh, diceva un'elezione storica lo stesso Lula ha, ha detto che questa delle sei elezioni alle quali lui ha partecipato dicendone tre, dicendone tre, era senza dubbio la più, la più difficile lo abbiamo notato tutti le, e, e ci sono ovviamente dei, degli elementi anche qui molto, molto specifici è la prima elezione tra l'altro in cui un presidente in carica non, non viene rieletto, anche questo è un dato estremamente significativo nonostante abbia fatto ricorso all'uso eh, lecito e direi quasi ai limiti dell'illecità della della macchina eh, dello Stato con con, con con quanto riguarda anche gli ausili, i finanziamenti che ha cercato di elargire eh, con eh, con uso appunto spregiudicato anche del, dell'apparato dell'apparato dello Stato. Una vittoria una vittoria importante eh, una vittoria alla quale come abbiamo visto Bolsonaro con con fatica Uh, con fatica ha dovuto ammettere, anzi in, in realtà nonostante eh, con un atteggiamento così un po' Pilatesco c'è stato un via libera alla transizione anche su, su spinta, su consiglio insomma di, di, di, di, di, di, di qualcuno che ovviamente lo ha, eh, insomma, lo ha spinto a evitare atteggiamenti estremi, però eh, sostanzialmente eh, Bolsonaro ha ripetuto quel cliché di certa destra Ovviamente ispirandosi soprattutto a Trump negli Stati Uniti che eh, non accetta la, la democrazia se non quando questa eh, dà la vittoria al, al leader di, di turno. Ovviamente una, una visione abbastanza strumentale della democrazia che grida al complotto, che grida ai brogli quando, quando non si vince. E in questo senso purtroppo. Bolsonaro ha utilizzato in maniera massiccia prima, eh, durante e dopo le elezioni, eh, le, le fake news, un sistema di, di falsificazione della realtà che continua ancora oggi. No? Chi, chi vive in Brasile sa che le reti sociali sono inondate di notizie che a noi farebbero sorridere che tra, tra, tra, tra pochi giorni Lula sarà arrestato, che tra qualche ora il risultato sarà eh, ribaltato perché verrà, verrà messo in galera il presidente del, del Tribunale eh, Superiore elettorale e così via. Notizie che in questa meta realtà vengono quasi eh, accettate passivamente da da, da, da un gruppo di fanatici che segue il presidente Bolsonaro che si assomiglia più a una setta religiosa che non a un ceto eh, politico eh, elettorale. Detto questo, ecco, bisogna comunque eh, enfatizzare un altro dato. Cioè, questa elezione ci ha messo comunque di fronte a due fenomeni. Eh, Sicuramente il primo fenomeno, il grande fenomeno, il vincitore di queste elezioni è il presidente Lula che appunta la sua sesta elezione con una età anagrafica eh, considerevole eh, affrontando e tutti abbiamo seguito no, le vicende del presidente Lula degli ultimi anni, una, una, una vicenda assolutamente che avrebbe insomma, ucciso eh, politicamente chiunque altro è riuscito ad affrontare e a vincere un'elezione che eh, probabilmente se non sicuramente nessun altro candidato avrebbe vinto se non se non lui eh, quindi la carisma il carisma la perseveranza il, la forza di lula sono stati sicuramente un dato distintivo di queste di queste elezioni l'altro fenomeno possiamo chiamarlo forse un, un antifenomeno, un controfenomeno, è lo stesso Bolsonaro. Ecco, anche qui pochi sanno che Bolsonaro eh, non era, eh, diciamo, un, un neofito della politica quando ha assunto, anche se con la sorpresa di tanti, la presidenza della Repubblica. Era un deputato con eh, diversi mandati parlamentari, 27 anni in Parlamento senza che tanti se ne fossero accorti, perché era quello che noi consideriamo un peones della, della politica. Eh, improvvisamente diventa, per una serie di, di, di, di motivi che forse andrebbero ancora approfonditi, il leader di una destra radicale distruggendo, annientando qualsiasi altro tipo di opposizione al, al PT, al centrosinistra, a, a Lula. E soprattutto trasforma il Brasile. No? Prima del, del collegamento diretto, parlavamo del Brasile come il paese dell'uomo cordiale. Ecco, lo trasforma in un paese di, di, di odio razziale, di odio tra ceti sociali, di odio all'interno di gruppi amicali o familiari, di divisioni violente tra nord e sud. Ecco, in questo purtroppo eh, c'entra anche un poco la, la conformazione così antropologica e anche demografica del Brasile dove la nostra collettività la collettività italiana è sicuramente concentrata in quelle zone del sud est del sud del Brasile dove Bolsonaro ha raggiunto il eh, maggior numero dei suoi consensi ecco se se pensiamo che la campagna di Bolsonaro e dei suoi seguaci è stata tutta dettata dall'odio dal razzismo dall'intolleranza dall'omofobia queste percentuali così alte in questi stati dove è così grande la presenza italiana ovviamente ci deve fare, ci deve fare riflettere anche se sociologicamente lo si può interpretare insomma, come un fenomeno tipico no, di quella classe media, di quella borghesia che una volta raggiunte determinati, eh, determinati, un determinato status cerca di preservare quello status magari tirando fuori di sé eh, quella parte che, che probabilmente eh, nessuno di noi, eh, chi vive in Brasile, non solo avrebbe mai voluto vedere. Ecco, da questo punto di vista io credo che l'altro dato, è, anzi forse il dato sociologicamente più, più rilevante e credo che in questo caso sia più rilevante del dato politico, è proprio la, la divisione, la, la, diciamo, la, la la frammentazione se non la distruzione sociale operata nel paese in questi anni dalla presidenza Bolsonaro. Ecco, basti pensare anche a come il presidente Bolsonaro si è atteggiato rispetto alla, a, alla pandemia. Ecco, in, in, in, istigando continuamente la, la popolazione al sospetto, alla, alla sfiducia rispetto alle stesse istituzioni che il presidente della Repubblica doveva impersonificare. E da questo punto di vista la, la sfida più grande che avrà oggi Lula è quella della pacificazione nazionale, della riconciliazione nazionale. Il discorso che Lula ha fatto subito dopo le elezioni, da questo punto di vista, è stato molto chiaro. Deponiamo le armi, ha detto Lula. E credo che lo dicesse non soltanto metaforicamente, ma anche fisicamente, se è vero che sino al giorno prima delle elezioni una deputata del Congresso federale ha cercato di... Eh, di minacciare con arma alla mano un, un militante del, del, del, del, partito, del partito di Lula. Quindi questa credo che sia la sfida più difficile che ci aspetta eh, nei prossimi mesi, nei pro che aspetta nei prossimi anni il Brasile. La ricostruzione di un sentimento di coesione nazionale, addirittura la restituzione dei colori, della bandiera brasiliana, di quella famosa maglietta gialla che tutti torneremo, ad ammirare, ad apprezzare e eh, forse anche a tifare per i prossimi mondiali di calcio al sentimento nazionale perché di questa maglietta questi colori sono stati sostanzialmente eh, espropriati eh, e sono diventati eh, come una clava, eh, eh, dominio di una parte sola. Io credo che il presidente Lula abbia già chiara questa, questa sfida. L'altro elemento, lo, lo accennava il nostro moderatore, di carattere più, più politico cioè il presidente Lula il suo vice Alckmin avranno eh, a che fare con un congresso a trazione fortemente bolsonarista questo diciamo subito che da un lato non è una novità cioè non è una novità che chi vince le elezioni in Brasile non possa contare su una maggioranza forte al congresso è stato anche oggetto di di diversi dibattiti anche tra chi partecipa oggi a questa a questa conferenza e, e, e la mancanza di quella famosa riforma politica così come viene chiamata in Brasile che avrebbe dovuto introdurre degli elementi di governabilità al sistema pre, pre, presidenziale che invece ha a che fare con un Parlamento sempre molto frammentato questa secondo me sarà una sfida di Lula già in questi giorni eh, la fase di transizione si sta occupando, e da questo punto di vista, la scelta di un vicepresidente come Altimin è stata molto intelligente perché è un uomo di dialogo, un uomo di, di dialogo con il centro. Mi sembra che sia proprio notizia di, di poche ore fa che il, l'MDB, che è il grosso partito storicamente di centro brasiliano, è stato invitato a far parte della dell'organizzazione di questa transizione e probabilmente entrerà anche a fare parte del governo attraendo ovviamente quelle forze di centro che potrebbero garantire eh, stabilità a un governo che altrimenti avrebbe farebbe molta fatica gli ultimi due adesso le ultime due riflessioni eh, riprendendo un po' l'introduzione anche a, al, alla conferenza di oggi ecco per per l'Italia e per il Sud America cosa rappresenta questa elezione? Ovviamente per noi che siamo storicamente amici non soltanto di Lula ma di tutto il movimento eh, sindacale, operaio, del, del, del, della, della democrazia in senso allargato, che è quella che poi si è ritrovata unita intorno al presidente Lula, questa elezione ci dà non solo dei motivi di, di, di, di allegria, di fiducia e di speranza, ma anche... Di, di giusta eh, riflessione anche per le sfide che ha la sinistra in Italia e in, in Europa. È chiaro che eh, la destra in Italia sperava, dopo aver eh, raggiunto il governo a seguito delle ultime elezioni, di avere una sponda eh, con la conferma di Bolsonaro. Io credo che era più la, la, la lega di Salvini ad avere questo rapporto, è stato perlomeno in questi anni con, con il Brasile. Mi, mi pare di capire anche dal primo messaggio del nostro primo ministro eh, Meloni che, che l'orientamento del governo italiano sarà più pragmatico e come si conviene direi a un paese con potenzialità, risorse e soprattutto, ripeto, con una grande collettività italiana come, eh, come il Brasile. Per il Sud America credo che questa sia una notizia straordinaria, cioè la vittoria di, di, di Lula eh, lo è anche per noi che guardiamo al rapporto e all'importanza del, del Sud America, dell'America Latina con determinata a, attenzione, perché è chiaro che per le dimensioni del Brasile, ma anche per la carica carismatica e per la storia politica di Lula, il Brasile Tornerà a essere centrale e protagonista della scena politica sudamericana con un accento diverso ecco chi ha seguito il discorso di Lula avrà notato sicuramente la grande enfasi che il presidente ha dato alle questioni ambientali e Marina Silva probabilmente sarà il ministro dell'ambiente Marina Silva era uscita con una certa polemica da, da un governo Lula di qualche, di qualche tempo fa Credo che la, la, la compagine internazionale, i saluti di Macron, il messaggio di Biden e, eh, eh, ripeto, le parole di Lula denotano questa attenzione grande che il governo Lula avrà rispetto alle tematiche ambientali. Questo, da un certo punto di vista, lo mette più in sintonia con eh, il nuovo governo di Boric in Cile o di Petro in Colombia, cioè con una sinistra latinoamericana, una giovane sinistra, ma della quale Lula vuole essere anche un nuovo riferimento, più attenta alle tematiche ambientali e meno diciamo, a quelle di un modello di sviluppo eh, passato. Ovviamente c'è un ultimo tema, che è un tema più brasiliano, ma che noi dall'Italia, noi come amici del Brasile, abbiamo sempre posto e che e credo che ci interesserà, che è il futuro della democrazia e della sinistra in Brasile della sinistra più allargata, della sinistra democratica, del centrosinistra di questo fronte, ampio fronte democratico. E dico questo perché concludendo dobbiamo avere tutti noi anche una, eh, diciamo, dobbiamo avere presente questa grande evidenza perché se da una parte è vero che Lula sarebbe stato, e questo è un dato positivo ma anche ci fa riflettere, l'unico leader del centrosinistra in grado di sconfiggere Bolsonaro e così, e così è stato, è anche vero che tantissimi elettori, tanti elettori hanno votato questa volta Lula più in opposizione a Bolsonaro che non semplicemente a sostegno del, del presidente Lula. Ecco questo vuol dire che, se è vero che a, a destra, probabilmente o nel centrodestra, ci sarà sicuramente una discussione nei pressi, nei prossimi mesi per capire se Bolsonaro avrà la capacità. Di essere l'unico vero leader eh, alternativo a questo governo, anche la grande Alleanza Democratica che con Lula e Alckmin ha vinto queste elezioni dovrà ragionare sul futuro, non sul futuro del, della, della sinistra in Brasile, sui nuovi leader e su come costruire un, un fronte che non sia soltanto una reazione a un presidente che andava eliminato eh, politicamente e così è stato, ma anche a costruire una prospettiva di futuro che vada al di là di questa brutta polarizzazione nella quale Bolsonaro ha ricacciato il Brasile. E per adesso mi fermo, grazie. Mille grazie, onorevole Porta. Davvero molto interessanti anche gli elementi forniti come, come protagonista della politica italo-latinoamericana e italo-brasiliana, il riferimento anche all'orientamento di settori, almeno delle comunità di origine italiana, Riferimento un po' preoccupato, lei, se ho capito bene, insomma, in sostanza, cioè sono emerse cose che hanno a che vedere con la collocazione sociale, che ci piacerebbe prendessero un altro orientamento. E questo mi ricorda una frase di Giorgio Gaber che diceva: Io non temo Berlusconi in sé, temo Berlusconi in me. Erano altri momenti ma il senso è chiaro. Arrivano alcune questioni dal pubblico. Io le metto insieme e ve le lancio così. Non è detto che chi prenderà adesso la parola debba rispondere, però sono punti che, che di interesse. Eh, riguardano da una parte la, eh, il rischio, se, se esiste comunque ancora, un rischio di risposta eh, violenta magari anche di settori delle forze armate o di altri settori delle istituzioni rispetto alla legittimità istituzionale del, del, del nuovo governo e della presidenza Lula, eh, tendenze che secondo alcuni potrebbero essere state in qualche modo compresse comprese dal, dalla situazione internazionale, la guerra in Ucraina, eh, aver a, anacquato, diciamo, gettato un po' di acqua sul fuoco di eventuali eh, tendenze autoritarie di questo genere. Ecco, se questo. È, è, è plausibile, al di là dell'eccitazione, diciamo così, verbale, movimentista di Bolsonaro nelle, nelle prime ore. Un'altra questione è, in un quadro così come quello che finora è stato eh, eh, delineato, quali potrebbero essere i compromessi, o almeno le mediazioni, i temi principali di eventuali mediazioni del, del, delle forze che sostengono Lula rispetto alla... Eh, a, a, a, alle tendenze, alle, alle forze politiche di centro eh, distanti in questo momento eh, da Lula, dal PT e dal suo schieramento. Ecco, queste mi sembrano essere eh, alcune questioni aggiuntive. Non aggiungo altro e do senz'altro eh, la parola al professor Vecchi. Prego. grazie, Grazie a tutti. Vorrei anch'io ringraziare... Cespi per questa iniziativa, in particolare Daniele Frigeri e Dario eh, Corato. E saluto gli amici di, questa, di questo mosaico Zoom, che sono appunto amici di vecchia data, con sempre tante, tante parole intorno al Brasile. Allora io vorrei soltanto cercare di dare, diciamo, qualche spunto... Eh, analitico eh, su una realtà che è in una fase di eh, cangiante trasformazione, cangiante e accelerata trasformazione. Ma in un qualche modo rispondo già anche alla, al primo quesito che è stato che è stato posto. Io credo che queste elezioni siano state una prova del nove della democrazia brasiliana, cioè sono state un momento in cui la democrazia brasiliana dopo il 1985, la fine della dittatura, la Costituzione dell'88 e via dicendo, ha dimostrato di non essere più una democrazia adolescente, ma di essere una democrazia piena e matura. Perché ha superato, credo, in questi anni, ha eh, ragione vi sente quando dice che il 2016 è la data da considerare, ha, super, ha, ha, ha attraversato dopo il 2016. Eh, tali terremoti che credo una, una democrazia gracile non avrebbe superato. Quindi questo è un primo punto secondo me importante che spiega per quale motivo in un qualche modo si possa guardare all'orizzonte immediato anche con un certo ottimismo. Io credo che ci sono stati alcuni fattori che hanno determinato questa, questa situazione. La prima è che il secondo turno è stato un elemento di consolidamento democratico. Se ci fosse stata una vittoria del, del Presidente Lula al primo turno, come poteva essere, lì eh, credo ci sarebbe stato un contesto completamente diverso. E un secondo turno con una differenza tutto sommato piccola per le dimensioni in gioco, cioè 2 milioni di voti su, un, su eh, appunto eh, 108 milioni di votanti, conferma quello che anche l'onorevole Porta diceva, cioè che esiste anche una procedura elettorale che non può essere messa ideologicamente in discussione. Quindi questo credo sia il primo punto importante. Io vorrei però analiticamente un po' eh, superare o, o anche ridimensionare quella che potrebbe sembrare una dicotomia presente in Brasile, ossia una divisione che è geografica, sociale, culturale e storica. Questa all'apparenza è senz'altro lo stato delle cose. Se uno apre la, la, la cartina del Brasile con il risultato elettorale, vede che ci sono il nord-est e Minas Gerais e il sud-est eh, divisi. Però io qui inviterei a guardare anche c'è anche un'altra lettura che si può fare, cioè, ed è quella sociologica, cioè Lula ha vinto dove il, il PIB, il nostro PIL, è più basso e Bolsonaro ha vinto dove è più alto. Lula ha vinto dove ehm, ehm, la percentuale di scolarizzazione è più bassa e Bolsonaro vi, ha vinto dove eh, diciamo l'indice di sviluppo umano e la scolarizzazione sono più alti. Ecco, secondo me queste sono letture... Un po' deformanti, perché se noi zoomiamo un po' meglio, vediamo che eh, è vero che c'è una divisione apparente, ma dentro questa divisione è, Lula ha avuto 12 milioni in più di voti nel nord-est. Lula eh, in una ehm, città come San Paolo, che non è una città facile né dal punto di vista demografico, né dal punto di vista sociologico, né dal punto di vista politico, però ha preso 7 milioni in più di Haddad nel 2018, cioè i fenomeni credono, credo vadano visti veramente un po' dall'interno e questo secondo me aiuta a, ad andare oltre quella che è la dicotomia apparente no? di una divisione, una polarizzazione. Vicente diceva, mi sono segnato i tre aggettivi, appunto un paese diviso, pol, polarizzato e, e radicalizzato sicuramente. Però credo che la situazione attuale è tale che consente di guardare oltre anche queste, queste fratture. Io, infatti, proporrei di capovolgere in un qualche modo la lettura convenzionale che viene fatta, no? cioè di eh, una, una, diciamo, una, una, una destra no? che dove vale tutto, cioè dove tutto è possibile, dove tutto è legittimo e invece valorizzerei la forza di resistenza del Brasile. Io credo che questa sia stata una grandissima prova di tenuta della capacità resistenziale di un paese che è stato per quattro anni lacerato dalle fake news di cui parlavamo, eh, da una ideologia negativista, quasi nichilista a volte, pensiamo alla gestione della, della pandemia, questo è un paese che ha una resistenza straordinaria, come un paese che ha avuto una resistenza straordinaria nel, nei 21 anni di dittatura militare. Cioè la resistenza in Brasile non è una categoria metafisica, è un dato soprattutto sostenuto da moltissimi movimenti, da moltissime forze sociali. Io qui segnalo i due eh, oggetti che secondo me meritano Uh, un approfondimento quando ci sarà la possibilità di fare delle analisi velie, no, vere non estemporanee come, come questa. La prima è la guerra digitale. Nel secondo turno si sono scatenati tutti i fulmini della guerra digitale. La sinistra ha retto la guerra digitale, ha imparato a fare la guerra digitale, ha risposto alla guerra digitale. Perché se non ci fosse stata questa, questa barriera, la destra avrebbe vinto. E il secondo oggetto secondo me molto interessante è il tema delle donne. Le donne hanno avuto, soprattutto tra il primo e il secondo turno, e Lula è stato bravissimo da questo punto di vista, però anche una figura come per esempio Simone Tebet, no? Del, dell'MDB, è una figura che credo si, ci ha messo la faccia, si è spesa. La, la, la, le, questo è stato un dato importantissimo. Poi io credo che c'è stato un altro elemento che ha messo in sicurezza eh, in un qualche modo la tenuta democratica, che è stata la reazione internazionale. Questa è stata importantissima. Io credo che diciamo, gli Stati Uniti siano intervenuti subito perché il Brasile poteva essere il primo turno del trumpismo da un certo punto di vista. Non lo è stato. Eh? E questo, eh, Biden credo abbia capito benissimo, perché è stato tra i primi a congratularsi. D'accordo? Quindi quella frase del discorso di Lula della notte della vittoria, cioè now exist dois non esistono due Brasili, io credo che sia appunto eh, il, il progetto politico, la lettura di un paese che è chiaro, c'è una concessione, come si diceva, anche ai, ai vinti, che viene fatta di scuola, ma credo che ci sia un elemento più importante, cioè è il progetto politico. Non esistono i due Brasili della sociologia strutturalista degli anni 50 in Brasile. Il Brasile è uno, deve, ricostituirsi, deve costituire la nazione, che è stato sempre l'opera incompiuta della modernità, della modernità brasiliana. Non è un caso che il termine che è ricorso più frequentemente, per esempio penso a, a Veja, che non è una rivista tenera, non è mai stata una rivista tenera, diciamo che negli ultimi tempi è cambiato, e, e penso anche ad una bella copertina del, del, del Corriere dell'UNESCO, eh, dove il termine che ricorre è quello di ricostruzione, come diceva anche molto bene Fabio. La ricostruzione è questa condizione che rende... Che rende, che rende plausibile la, diciamo, il superamento della, della dicotomia. Ecco, il quadro politico, poi, eh, poi, poi, poi, poi, mi, poi mi fermo perché va eh, in un qualche modo anche cercando di andare nella direzione della seconda, della seconda domanda che Dario ha fatto. Io credo che ci sia stato, dal mio punto di vista, un elemento interessante credo che la reazione poi dei camionisti del blocco delle strade mostri che eh, come dire la destra non crede all'opposizione costituzionale parlamentare perché è vero il primo turno ha consacrato un parlamento che nettamente si è spostato a destra e e qui, diciamo, una reazione meno scomposta o forse più progettata avrebbe avuto un altro corso, sicuramente un altro corso. E questo secondo me mostra un aspetto che è anche un vantaggio um, da questo punto di vista. Cioè occorrerà, e credo che Lula già lo abbia fatto sin dal primo minuto della elezione, Occorrerà distinguere dentro il blocco della destra, perché non è un blocco granitico, è un blocco anzi assolutamente eterogeneo, dove ci sono dentro elementi chiaro di ideologia dura, quell'ideologia negativa no? eh, e negativista e negazionista. Della destra. Ma c'è dentro anche molto antipetismo, c'è la paura del fantasma comunista, che è una delle grandi fantasmagorie della storia culturale brasiliana, c'è paura della ridistribuzione sociale, della perdita dei privilegi, ma è una destra che va decostruita, il verbo decostruire l'ha reso famoso Bolsonaro proprio all'inizio del suo mandato, in questo caso lo userei intelligentemente, va decostruita questa destra. E qui può nascere, secondo me, anche un movimento importante. Ricordiamoci, eh, lo diceva bene Fabio Porta, ricordiamoci che eh, Lula è un grandissimo negoziatore, è un uomo di, eh, che, che sa, concert... usiamo il termine italiano, che sa fare la concertazione, sa comporre quello che è diviso. E da questo punto di vista esiste, io credo, un movimento da fare ora, che è quello di ampliare la base eh, parlamentare, sia alla Camera sia al Senato. Questo è possibile, la notizia che l'MDB entrerebbe, diciamo, in un fronte ampio che può diventare più ampio è la prima, ma ci sono molte altre forze politiche del centro, non del centro, no ma del centro che potrebbero entrare. Ci sono le elezioni del Presidente della Camera e del Senato a febbraio e credo che non sia un segnale casuale che il Presidente della Camera e il Presidente del Senato, pur appartenendo al Presidente della Camera, è il sovrano dell'orsamento secreto, per intenderci, no? di questo tema fa fa favoloso per chi guarda come me il Brasile da fuori. No? Ecco, sono però due immediate reazioni positive e dialogiche che mostrano come il, il gioco sia aperto. Del resto, eh, per la fragilità costituzionale del sistema politico brasiliano attuale, eh, l'ago della bilancia in Brasile si sposta sempre verso i vincitori. Se c'è un presidente abile nelle relazioni istituzionali può facilmente spostare l'asse e costruire una maggioranza che renda possibili anche emendamenti di ordine costituzionale. Quindi c'è un terreno apertissimo, non è un terreno scontato, è un terreno però che richiede una costruzione, però abbiamo, qui esprimo l'opinione personale, il migliore dei ricostruttori che è in campo, quindi credo che si debba guardare positivamente a, a questo. Credo ci sia una situazione economica difficilissima, io adesso non entro in altre questioni che magari lasciamo ad altre domande, veramente in un minuto sviluppo l'ultimo punto analitico, perché non è soltanto diciamo, la necessità di una, di una ripresa dopo una pandemia, dopo una guerra ancora in corso che ha fatto esplodere il costo delle energie, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche, diciamo, io credo che questo momento, mi fa piacere che nel gruppo di transizione ci siano veramente persone molto capaci, perché questa transizione sarà difficile, cioè l'eredità che il governo ora in carica lascerà al governo che si insedierà il primo gennaio, sarà avvelenata. E credo che le misure già prefigurate, cioè l'ausilio Brasil non a 600 ma che ritorna a 400 reais, Lula ha messo anche i 150 reais in più per ogni figlio, no? eh, il, il, il, il, il, la base dell'economia reale per il salario minimo su cui poi si strutturano tutte, tutto il sistema salariale, i tagli che sono stati fatti alla, alla sanità no? con la farmacia popolare. I tagli che sono stati fatti all'educazione con, eh, con, con il taglio dei, dei servizi minimi di sostegno anche alimentare nelle scuole fanno capire che la sfida è grossa. La sfida è grossa però, come dire, è una sfida che potenzialmente può realizzarsi e lì può creare anche tutto quello sblocco di relazioni. Io credo che sia importante la vittoria di Lula anche per noi che stiamo nel mondo perché riposiziona Cambia la geopolitica alla radice. Ecco, quindi credo che se Lula riuscirà e credo che abbia la, assolutamente la capacità e la lucidità per farlo, a far ripartire il Brasile dopo... Ecco, se c'è soltanto un'ultimissima cosa che posso dire è questa. C'è un cambiamento, secondo me, fra, fra l'attuale situazione e quella soprattutto all'indomani nel 2014 della elezione di Gilmar Rousseff. Ossia, nel progetto nazionale, come diceva vi sente molto bene, che è il tema forte a cui pensare sempre quando il PT arriva al potere, eh, le, le, le, le, diciamo le relazioni internazionali sono uno strumento di dinamizzazione del mercato interno del progetto nazionale. Qui è come se il rapporto si fosse quasi rovesciato, no? Cioè sono le relazioni esterne che in un qualche modo hanno reso possibile e hanno consolidato questa come dire, questa, questa consistenza democratica del Brasile, e ora si tratterà, e Lula lo potrà fare perché ha delle teste straordinariamente intelligenti anche sul piano geopolitico, ehm, dovrà ristrutturare appunto il rapporto, che è diverso rispetto al 2014, fra progetto nazionale dentro un intorno internazionale. Questa credo sia la grande sfida. Grazie. Grazie, professor vecchi di carne al fuoco a ogni giro ce n'è altra ancora e quindi diciamo invitiamo poi i nostri amici che ci ascoltano abbiamo oltre 40 collegamenti eh, a approfondire noi come CESP indicheremo anche possibili eh, letture e anche iniziative di scambio su questo nel, nelle domande che appaiono c'è anche un riferimento alla possibile ricostruzione di un rapporto delle istituzioni brasiliane con eh, le organizzazioni indigene, che non è stato toccato. Non sto chiedendo al prossimo eh, interveniente, il prossimo intervento di affrontare il tema, però è, un, è una questione. O, ultimissima cosa, tutto interessante, avete notato, non interrompo nessuno, eh, il tempo è ben gestito. Eh, dopo mi piacerebbe dare un ultimo spazio ai nostri relatori sulla questione più specifica delle relazioni eh, con il resto dell'America Latina, i relatori che possono rimanere qualche minuto in più. Qualcuno l'ha toccato il tema, eh? l'ha toccato l'onorevole Porta, però ecco ci piacerebbe non lasciare in evasa questa pratica e adesso senza altro tempo continuare a togliere do la parola al dottor Nastasi. Prego Federico. Grazie Dario Conato, grazie al CESPI per l'invito, Ai... Eh, colleghi relatori a chi, a chi ci ascolta. Sono già state dette molte cose, proverò a concentrarmi su alcuni aspetti, in particolare eh, a dialogare, eh, mi permetto con, eh, di dialogare direttamente con il professor Vecchi che conosce benissimo il, il Brasile, paese in cui io mi, mi trovo, sono qui da qualche mese, l'ho seguito per uh, eh, scrivere del, per la stampa italiana, ho fatto diversi eh, reportage sulle, eh, sulle elezioni ed ero la notte del domenica 30 ottobre, ho ascoltato in diretta il discorso di Lula a San Paolo in cui appunto diceva non ci sono due, eh, due Brasile. È certo che questo è un progetto politico, ma la sensazione di molti, sicuramente la mia, ma non credo di essere stato il solo quella notte, è che dietro quell'affermazione di Lula eh, dietro quella negazione, non ci sono due Brasili, in realtà si nascondesse una verità, ci sono uh, due paesi, lui lo sa bene, il fatto che eh, quello sia un progetto politico significa che l'obiettivo è uh, ricostruire, quel, uh, ricostruire il paese, i risultati lo mostrano, appena appena stato ricordato, 2 milioni di voti di differenza, 50.8 al vincitore, 49.1 allo sconfitto a, a Bolsonaro, e I risultati sono quelli di un paese estremamente eh, polarizzato, è vero, diceva eh, Vecchi, diciamo se zoomiamo nelle, nelle aree geografiche, è vero che Lula ha stravinto nel nord-est, ha vinto nella città di San Paolo, nella metropoli, eh, però è anche è, è recuperato nel sud-est, no? negli stati più ricchi, dove il PIL è più alto, dove c'è una popolazione eh, bianca, maggiore rispetto alla popolazione afrodiscendente del, eh, del nord-est, ma esistono e anche è anche vero che esistono delle, delle fratture a livello geografico eh, evidenti, anche delle transizioni interessanti. No? Ci sono alcuni stati che storicamente negli anni 90, inizio anni 2000, votavano eh, per la sinistra, penso a Rio Grande do Sul, e poi passano con, eh, con la destra in questa, in questa fase. C'è una differenza di voto di, eh, di genere, le donne tendenzialmente votano per, per Lula, la popolazione afrodiscendente vota per Lula. Eh, la chiave religiosa è una variabile interessante per studiare il voto a, per Bolsonaro, si stima che circa il 65% degli evangelici, della grande famiglia evangelica, non, non parlo solo dei neopentecostali, abbiano votato per Bolsonaro, la maggioranza dei cattolici ehm, per Lula. E quindi, diciamo, secondo me ci sono, anche facendo questo zoom... Eh, a livello geografico, a livello di classi, a livello culturale ci sono delle fratture profonde nel, uh, nel Brasile. E riprendo una parola che eh, utilizzava eh, il, eh, il dottor Trevas all'inizio, quella di guerra culturale. È una cosa che io ho sentito molto da quando sono arrivato in Brasile. E ed è utilizzata da entrambe le parti, soprattutto dalla, da Bolsonaro e dai sostenitori di Bolsonaro. Quindi l'idea che eh, non si trattasse solamente di un'elezione, ma che ci fosse in gioco una, un modello di, di convivenza, un, moment, un, un, un, patto, uh, un patto sociale. E guerra culturale significa uh, mettere in, uh, in discussione i, i valori profondi per i quali si sta assieme, uh, la valutazione che si dà ad alcuni, ad alcuni aspetti del, del vivere civile, per esempio al ruolo della donna. E, o per esempio, questa è una cosa che eh, ho sentito spesso con, eh, ne, ne, negli atti a favore di Bolsonaro, intervistando i, so, i sostenitori di Bolsonaro, una specie di bottone magico che preme, eh, che preme il discorso bolsonarista e accende le, le paure, i pregiudizi, che è quello dell'ideologia di genere, eh, ideologia gender credo si dica in Italia, no? E attorno a, questa, a questo discorso si scatenano gli spiriti animali di una parte della popolazione eh, brasiliana eh, che, che, che, che, che si riunisce, che viene convocata e si riunisce attorno alla, al discorso di, eh, di Bolsonaro. L'altra cosa interessante, che e credo riguardi questo probabilmente tutta la destra tut, tutta la destra latinoamericana, l'America Latina in generale, questa grande polarizzazione. Coloro che non hanno votato per Lula, lo diceva Fabio Porta rispetto a Bolsonaro, no? Coloro che hanno votato non hanno votato Bolsonaro, eh, non, non, non lo hanno fatto perché hanno votato Lula per convinzione, ma perché non potevano votare Bolsonaro. Bene, secondo me vale anche il discorso al contrario, cioè coloro che eh, non hanno, hanno votato Bolsonaro una parte di questi eh, no, non lo ha votato semplicemente per convinzione, ma per un voto contrario al presidente Lula, alla, a quello che ha vinto le elezioni. Per una parte della popolazione brasiliana il presidente attuale non è semplicemente eh, il candidato del PT, è un criminale, è un ladro, è un diavolo, viene definito così da una parte importante della, della popolazione. Quindi tutto questo discorso chiaramente è stato alimentato dall'alto, dall dal vertice, dallo stesso presidente Bolsonaro. Qui secondo me c'è un aspetto che è interessante notare, che è una dinamica mh, simile a quella che si è verificata negli Stati Uniti con l'elezione di Trump, cioè una radicalizzazione della, della destra. La destra brasiliana oggi non è la destra... E del, degli anni 90 del PSDV, della una destra moderata diciamo eh, istituzionale quindi bolsonaro è riuscito in una doppia operazione a radicalizzare il discorso pubblico l'opinione pubblica e radicalizzare anche una parte della classe, ehm, della classe politica ed esistono queste due, queste due anime che lo hanno sostenuto che lo, durante gli anni di, eh, di governo quindi diciamo una parte più radicale che sono coloro che hanno organizzato i blocchi stradali che continuano a organizzare le manifestazioni Qui a Rio de Janeiro, dove mi trovo adesso, proprio ieri, domenica, ci sono state eh, ancora manifestazioni di persone che disconoscono il, uh, il risultato, che, non, che manifestano contro, contro il risultato delle urne. E poi una parte più moderata, che sono le, le figure che venivano citate prima, no? quindi il presidente della Camera, l'Ira, ma anche alcuni governatori, eh, bolsonaristi come eh, quello dello Stato di San Paolo o di, eh, o di Rio de Janeiro che invece vogliono guardare avanti. Bolsonaro è riuscito nei quattro anni di governo a tenere assieme queste due anime, a farle, eh, a farle convivere adesso, nella fase di, di opposizione sarà, eh, sarà più difficile. Però, io credo che mh, diciamo, è, è importante per capire eh, cosa sta avvenendo oggi in Brasile cioè capire. Eh, come questo fenomeno è nato, come è nato il bolsonarismo e com eh, come si alimenta. Questo aspetto delle guerre culturali credo sia fondamentale perché in questa trasformazione della destra brasiliana, credo americana, in parte, parte degli Stati Uniti arriva in America Latina, viene... Ehm, la, la, la trasformazione della, della destra avviene a partire da una trasformazione culturale. C'è la convinzione che la politica discenda dalla cultura, quindi prima bisogna cambiare i punti di vista, prima bisogna cambiare la cultura. E in questo eh, diciamo, la destra brasiliana ha un suo eh, architetto, come viene definito, questo, questa figura di Olavo de, de Carvaio, che è un punto di riferimento per molti bolsonaristi che, Forse come Bolsonaro all'inizio nessuno prendeva particolarmente sul, sul serio, ma ha avuto un effetto nella formazione di quella che oggi è la classe dirigente bolsonarista, i deputati, i senatori, eh, alcuni giornalisti che si abbeverano al, al suo verbo. Fabio Porta prima ricordava un aspetto che sembra, eh, eh, diciamo che può sembrare appena di costume, ma credo che non lo sia, quello della maglietta brasiliana, no? questo, o della bandiera, questo ruba bandiera a cui ha giocato Bolsonaro, il fatto che oggi andare in giro con una maglietta brasiliana, della verde oro, della nazionale o della o la bandiera, eh, indichi eh, aderire alla, al bolsonarismo. Questo forse è il simbolo più chiaro di quello che di questa trasformazione, di questo, di questo cambiare la cultura e dalla cultura discende la politica, appropriarsi dei Ehm, dei simboli. Questa secondo me è la, una delle sfide principali che avrà di fronte a se Lula, che certamente è il migliore dei negoziatori possibili, il politico più sapiente che, di cui dispone la, la sinistra brasiliana, l'unico che poteva vincere queste, queste elezioni. Però la differenza con il passato è che è un altro Brasile, che c'è una parte di Brasile che la sua vittoria non, non la riconosce. Mi, ah, mi sembra interessante sottolineare che le manifestazioni nelle piazze dopo il risultato del 30 di ottobre eh, contestano il risultato elettorale senza presentare nessuna prova. Quindi, diciamo, c'è una dissociazione cognitiva, un cambio del livello del discorso, per cui non si contestano i brogli come si, si supponeva all'inizio, no? Questa democrazia matura di cui, eh, di cui parlava Vecchio. il sistema ha retto, non ci sono prove di brogli, il voto elettronico ha funzionato, nonostante tutto questo c'è cioè una parte della popolazione che eh, protesta contro i eh, risultati e chiede l'intervento delle, eh, delle forze armate. Ed è una parte non piccola, ora non sarà il 49.1, non sarà la metà del paese, ma c'è una parte di popolazione brasiliana che è disposta a seguire eh, il discorso bolsonarista fino, eh, fino alle estreme conseguenze. Forse non avrà spazi perché il sistema istituzionale regge, perché c'è una parte della, eh, della destra brasiliana che, che si è già detta disposta nel dialogare con, con Lula, anche il partito... Uh, repubblicano alcuni partiti del Centrao hanno proprio oggi hanno detto che sono disposti a, a governare però è una è una parte che, di cui è importante tener uh, tener conto per considerare come funziona la politica uh, in Brasile oggi c'è un aspetto che mi sembra interessante uh, sottolineare soprattutto dall'Italia che magari si conosce uh, si conosce meno ovvero l'utilizzo in questa guerra culturale, in questa trasformazione della, della società brasiliana, eh, quanto, è stata quanto sono state importanti la, la tecnologia e, il, e lo smartphone? Il Brasile è il, il secondo paese al mondo, credo, dopo l'Indonesia, con il mercato più ampio dei, degli utenti di Facebook, sono circa 140 milioni. Oggi tutti coloro che conoscono il Brasile sanno che è impossibile fare politica, uh, fare una campagna elettorale senza utilizzare uh, WhatsApp, è una cosa che in Italia non... Eh, non si usa così tanto. Su questi gruppi, su questi gruppi WhatsApp, Telegram, ma anche YouTube e Facebook, eh, Bolsonaro è riuscito nel corso non solo dei quattro anni della presidenza, ma già prima dal 2016, a costruire un, un universo parallelo, un racconto parallelo rispetto a quello che fanno eh, che fanno i media eh, ufficiali. E... E questo fa sì che oggi ci siano persone, appunto, che anche queste manifestazioni che vengono convocate, che sono state convocate, non, non erano convocate all'inizio, almeno sui, sui canali ufficiali. Ciò nonostante riunivano eh, migliaia, migliaia di persone. C'è un'ingegneria un eh, del caos che accompagna queste, eh, queste forze e su questo io credo... Da un punto di vista tecnico, quantomeno, il, il bolsonarismo continua a essere più forte. È vero, la sinistra ha retto, è vero, la sinistra ha reagito, ma da quel che io ho potuto vedere, le interviste che ho fatto uh, di persone che si occupano di tecnologia, di marketing uh, politico, come si chiama in Brasile, eh, mi sembra che ci sia ancora una... diciamo che la sinistra ancora è eh, un po' all'età uh, del ferro sull'utilizzo sull della, della tecnologia, mentre la destra mi sembra che stia un passo, eh, un passo più, più avanti. E su questo può essere interessante anche eh, eh, sottolineare che c'è un dibattito nella sinistra brasiliana su come eh, utilizzare la, come partecipare al gioco democratico uh, sui, sui social network, se utilizzare le fake news in, o, o, o non farlo. C'è un, un dibattito quasi... Eh, che, che un po', un po divide, divide le acque. C'è una parte della sinistra che pensa che si, debba utilizzare, si debbano utilizzare le stesse armi del, del bolsonarismo, ci sono anche, anche quelli di, di primo piano eh, di, della sinistra, del pettè, eh, che usano le stesse, eh, le stesse armi. Eh, penso al, al deputato di Minas Gerais, Andrea Gianones, che... Eh, ha utilizzato in varie, in varie occasioni, proprio nel secondo turno, quelle stesse armi, e una parte della sinistra invece che pensa che si debbano smentire le fake news e eh, ricondurre il, il gioco democratico nello spazio della, uh, della verità. E è, un, è un dibattito aperto, cioè non, è ancora una, un, non si è ancora trovata una soluzione a questo. A me sembra che eh, il rischio di accettare le regole questa appunto è una mia opinione personale, accettare le regole del gioco sulle fake news può servire nel vincere una battaglia politica nel breve periodo, ma nel lungo periodo può spingere una democrazia verso l'abisso, che è più o meno quello che è successo nei quattro anni, eh, nei quattro anni di Bolsonaro. E le due sfide principali di Lula sulle... Ecco, Federico, scusa, non l'ho fatto finora con nessuno, però ti devo invitare Chiudo. a... sì. Bene, chiudo solamente su questo. La, la sfida principale di Lula credo sia proprio questa, cioè come far fare la pace al, al paese e, e d'altro canto anche aprire una, spazi, spazi nuovi per la sinistra, per la sinistra brasiliana. L'unico Lula che avrebbe potuto vincere, questo l'hanno detto tutti, e la e la verità però questo rivela anche una, una debolezza, una dipendenza rispetto a una sola persona di, di un campo democratico. Quindi que questi credo siano i due interrogativi per i prossimi anni del, del Brasile. Grazie. Benissimo, grazie Federico, interrogativi che ovviamente seguiremo con grande attenzione ed eventualmente ci confronteremo anche su come andranno avanti le possibili risposte. Marina Sereni, in tutto questo quadro, a noi dall'Italia e dall'Europa, che cosa viene in mente? Cosa cambia? Qualcuno nelle domande diceva, e adesso per esempio sul Mercosur, sull'accordo di associazione Unione Europea-Mercosur, Europea qualche passo avanti si farà? E in generale come ci collochiamo in questo mondo multipolare che tuttavia tanto multipolare non riesce ancora ad essere? Grazie. E Marina il, il microfono, microfono. Marina, microfono. E so, mentre Marina mette il microfono, solo una domanda. Io ogni tanto, Federico, lo sentivo disturbato l'audio. Anche voi, o è il mio? Eh, forse la, la, la connessione che non è fortissima. La penso. Sua. Voi eh, anche sentivate qualche disturbo pic piccolo prima? Non no, disturbo perché... ma un andare e venire ma anche ecco, durante sì. il discorso di ah, Roberto okay. Vecchi per esempio. Benissimo, no no, è per sapere se devo preoccuparmi io per la mia connessione, no. prego Marina Non credo, allora eh, ringrazio anch'io il CESPI, ringrazio Daniele Frigeri, Donato Corato per questo incontro, saluto anch'io tutti gli altri relatori, un abbraccio fraterno a Vicente Treves, tre e a Trevas e a Cristina Sampaio eh, Prima di alla domanda più puntuale che ha fatto il nostro moderatore eh, con... che abbiamo perso eh, eh, mi avete perso mio. mi avete perso perché mi sono tolta l'audio da sola non so come ho fatto forse perché avevo i fogliettini sopra il mouse non so che cosa si è sentito eh, I saluti e i ringraziamenti si sono sentiti. Ok, eh, dicevo prima di rispondere alla domanda più specifica del moderatore, consentitemi di fare un, qualche reazione a quello che ho ascoltato. Intanto, interessantissimo, ringrazio davvero tutti, perché è stato uno di quei webinar in cui si imparano tante cose, e questo è, è importante. Ehm, tre considerazioni molto, molto sintetiche, anche un po' rozze. Eh, io sono molto d'accordo, l'ha detto Roberto Vecchi, ma lo voglio risottolineare. La democrazia brasiliana esce da questa prova lunga, difficile, più forte, mostra una grande resilienza... Eh, più, più, più resiliente di quanto si potesse temere in qualche modo ci sono stati anche nella vicenda giudiziaria terribile che ha coinvolto Lula però ci sono stati pesi e contrappesi e ci sono state come dire delle risposte istituzionali eh, nonostante le tante forzature tentate dalla destra eh, ora credo che sia molto importante avere presente che sta iniziando una transizione ed è molto importante capire come questa transizione eh, si svilupperà, ci sono ancora un po' di tempo, il presidente Lula prenderà possesso della sua carica il primo di gennaio, eh, ancora oggi ci sono stati episodi di violenza per le strade, eh, c'è una transizione che è molto importante ed è molto importante che sia pacifica, che sia ordinata, che consenta di dare effettivamente la dimostrazione che la democrazia brasiliana è matura, è forte e ha saputo in qualche modo respingere anche tentazioni antidemocratiche e autoritarie. Eh, la seconda considerazione la faccio su Lula. Lula è una personalità straordinaria perché dopo 580 giorni di, di, di, di carcere, di prigionia e dopo tutte le sue vicissitudini non era facile mettersi per questa campagna elettorale, mettersi in questa... Eh, mettere tutta la sua energia eh, in questa campagna elettorale è un grande punto di forza però lo dico agli amici del PT è anche un punto di criticità perché senza Lula non si sarebbe potuto vincere e io penso che questo una grande forza popolare eh, di sinistra debba avere presente che c'è bisogno anche di costruire, diciamo così, una squadra più ampia, più larga che guardi al futuro. Terza questione, il borsonarismo è un fenomeno profondo. Penso che noi ehm, della sinistra, diciamo così, sbagliamo a chiuderci dentro a un... Recinto solo brasiliano. Il bolsonarismo è un fenomeno profondo nella società brasiliana, lo avete descritto molto meglio di quanto potrei, potrei farlo io, così come il Trumpismo è un fenomeno molto profondo nella società americana. Eh, questa mutazione della destra che diventa una destra estrema e in qualche modo diciamo, mette all'angolo la destra conservatrice moderata tradizionale, io credo che sia un fenomeno molto più ampio, molto più profondo nella società, nelle società contemporanee, e credo che sia importante avere presente che questa è una eh, non finisce con la sconfitta di Bolsonaro, così come negli Stati Uniti non è finita con la sconfitta di Trump eh, e la vittoria di Biden. Eh, L'enorme sfida a cui tutti avete fatto riferimento, cioè quella di Lula, quella su cui molto consapevolmente Lula ha puntato chiaramente le parole del, dell'immediata vittoria, non esistono due Brasili, esiste un unico popolo, una grande nazione, beh, riunificare il paese, ricomporre questa frattura così drammatica, così profonda, non può essere fatto solo da Lula e solo dal governo. Io penso che noi... Eh, L'analisi che, che, che ho sentito è molto importante, è, fan, è fondamentale ovviamente il ruolo del presidente Lula, la sua capacità di mediatore, sono state molto interessanti le parole di Vicente eh, quando dice un capo di Stato e di Governo che è in grado di mediare tra gli interessi, garantire stabilità, dialogare con i movimenti, costruire la concertazione sociale, è tutto molto vero ma c'è bisogno che altri soggetti assumano questo obiettivo di riunificare il paese. Non basta il presidente Lula, eh, c'è bisogno della politica, c'è bisogno dell'economia, cioè c'è bisogno che gli attori economici in qualche misura condividano questa esigenza, c'è bisogno che gli stessi movimenti sociali colgano questa esigenza, colgano l'esigenza, cioè, di eh, pacificare. Di, di chiudere diciamo, una stagione, è difficile chiudere una stagione di, come quella che abbiamo visto in questi ultimi anni in Brasile ma comunque si può ridurre questa frattura e si possono portare pezzi che eh, come dire pure alla fine hanno votato per Bolsonaro ad avere un atteggiamento meno di contrapposizione e meno di odio nei confronti di chi ha vinto eh, le elezioni questo mi fa dire anche che il governo Lula dovrà fare un miracolo nel tentare di rendere compatibili eh, l'obiettivo fondamentale di ridurre la povertà, di ridurre nuovamente la fame, cioè di tornare a eh, lottare contro le diseguaglianze, o, quindi ottenendo dei risultati molto concreti per la parte più in difficoltà della popolazione brasiliana, ma contemporaneamente dovrà rassicurare l'economia, dovrà cercare di avere... e questo miracolo è stato possibile nel primo governo eh, Lula, è stato faticoso ma comunque arretto nel secondo governo Lula, è entrato in crisi, diciamo così, si è rotto qualcosa nel, eh, nella vicenda del governo di Dilma e poi nelle, nelle vicende che qui sono state ricordate eh, eh, del, dell'impeachment. Ehm, perché dico questo? Dico questo perché eh, al fondo di queste difficoltà, di questa sfida enorme che si trova davanti il presidente Lula, credo che ci sia l'esigenza delle riforme. Non basterà governare, non basterà distribuire, non basterà scommettere diciamo, sulla capacità di redistribuire una ricchezza, che pure c'è, Credo che ci sia bisogno di fare delle riforme, dalla riforma fiscale, che deve essere una riforma moderatamente progressista, alle riforme politiche. Si trova il presidente Lula di nuovo un Parlamento con una ventina di partiti e nonostante che ci siano dei segnali importanti è stato citato eh, il PMD eh, eh, oggi mi pare di aver letto in un'agenzia che il Partito Socialdemocratico ha annunciato l'appoggio esterno al governo Lula, quindi ci sono segnali di disponibilità da alcune forze politiche, però io penso che eh, uno dei punti di fragilità del sistema politico eh, brasiliano che è quello della enorme frantumazione politica e della difficoltà per il presidente eletto di avere una maggioranza in Parlamento e quindi la necessità di dover negoziare su ogni piccolo passaggio, credo che questo sia anche un tema da affrontare con delle riforme. Chiudo questa parentesi, vado alla, alla domanda molto, rapida che, eh, molto rapidamente che mi ha fatto donato. L'Europa e l'Italia che cosa possono aspettarsi? Ho visto tra le domande, ce n'è una che dice si può eh, immaginare che si acceleri con eh, l'accordo UE-Mercosur, direi proprio di sì. L'accordo UE-Mercosur è fermo perché eh, c'è una un'opinione diversa tra l'Unione Europea e il Brasile di Bolsonaro eh, sulle questioni ambientali. Eh, dopo la lotta alla povertà la seconda priorità molto chiara che Lula ha eh, diciamo scolpito nel, nell'immediata eh, vittoria, nelle, nelle ore immediatamente dopo la vittoria, è stata quella del stop, del blocco alla deforestazione e della protezione dell'Amazzonia. Questo significa tornare ad essere un interlocutore affidabile nei confronti dell'Europa e nei confronti del resto della comunità internazionale, in queste ore si sta svolgendo la COP27 eh, in Egitto, eh, per, per, per la comunità internazionale e per l'Europa è fondamentale questo, quindi io penso che la prima questione che si potrà diciamo, eh, cominciare a, a, a vedere come cambiamento è la ripresa di una possibile collaborazione, forte collaborazione tra l'Europa e il Mercosur, sbloccando questo accordo che è fermo da molto tempo. C'è bisogno anche di un dialogo politico. La seconda questione che vedo io, in termini, è stato detto, è, una, è un cambiamento geopolitico. Il Brasile è un gigante in America Latina, confina con quasi tutti i paesi dell'America Latina, meno due, quindi è davvero diciamo, una un gra, gran parte del continente sudamericano. Penso che sia fondamentale che il Brasile recuperi una sua capacità di iniziativa internazionale sui temi globali, cosa che oggettivamente in questi anni con il governo Bolsonaro, con il presidente Bolsonaro, è mancata. Dall'atteggiamento sulla pandemia fino ad arrivare alle questioni dell'Amazzonia, l'atteggiamento del, del governo presieduto da Bolsonaro è stato un atteggiamento particolarmente complicato per il dialogo nella comunità internazionale e in particolar modo per, per il dialogo con l'Europa. Quindi, oltre all'accordo UE-Mercosur, io mi auguro e penso che sia possibile avere un governo Lula, un presidente Lula, che torna a scommettere sul Brasile come attore globale. Brasile come attore globale. Un Brasile che è parte dei BRICS, un Brasile che dovrà fare i conti con le contraddizioni che ha aperto, non voglio aprire questo fronte ma è certamente molto importante, eh, che ha aperto l'aggressione russa in Ucraina. Nella comunità internazionale questa frattura, eh, questo, questa rottura sarà una rottura che tende a rimanere, eh, tuttavia io penso che il Brasile possa per la sua tradizione, per la sua capacità diplomatica, per la sua storia, possa tornare ad essere con Lula presidente un attore globale in senso positivo, affrontando le grandi questioni globali dalla fame, la povertà, l'ambiente, eh, fino ai temi della pace e del, eh, dello sviluppo appunto, possa tornare a dare un contributo fondamentale. Voi sapete che c'è un dossier che ci divide tra Italia e, e, e, e Brasile che è esattamente la riforma del Consiglio di Sicurezza ma al di là di questo ci unisce invece una convinzione che solo il multilateralismo possa dare risposte ai grandi problemi del mondo e quindi un Brasile di nuovo ingaggiato, di nuovo impegnato sul versante del multilateralismo ci dovrebbe aiutare ci può aiutare ad evitare che la guerra in Ucraina possa diventare la guerra dell'Occidente verso tutto il resto del mondo, non è la nostra interpretazione, non conviene a nessuno questa interpretazione se non a Putin che trova dentro a questa interpretazione una sua giustificazione ideologica. Eh, L'Italia, in Italia oggi c'è un governo di segno diverso, dal, da quello progressista, diciamo così, eh, di, di, del, del governo che arriverà in Brasile dal primo gennaio, che si insedierà in Brasile dal primo gennaio eh, del 2023, non penso però, e eh, qui sono d'accordo con Fabio eh, Porta, non penso che l'Italia abbia interesse eh, a esaltare questa differenza politica, penso che l'Italia anche il nuovo governo italiano abbia tutto l'interesse a non, a, a non consentire a questa differenza politica diciamo di essere da ostacolo. Perché? Perché Italia e Brasile sono uniti da legami molto profondi che, come dire, trascendono le, un, diciamo, le, le, le coalizioni politiche del momento, le contingenze politiche, abbiamo una storia eh, diciamo molto intrecciata, abbiamo grandi e medie aziende italiane che ormai da decenni lavorano in quel paese, siamo eh, diciamo in, in, rappresentati da una comunità italo-brasiliana molto integrata, anche politicamente molto integrata, quindi integrata nel, eh, in economia, nella cultura, nella, eh, nella vita di ogni giorno, ma anche nel sistema politico brasiliano. Basta scorrere i nomi, diciamo, degli eletti in Parlamento, nella Camera e nel Senato brasiliano per cogliere questo dato e quindi io penso che se Lula, come io immagino, sceglierà di tornare ad investire su un Brasile che parla al mondo, non gli sfuggirà l'amicizia di cui gode il suo paese in Italia e sarà un modo per rilanciare i rapporti che onestamente negli ultimi anni Anni, diciamo, anche a causa della pandemia, non hanno avuto un grande, eh, diciamo, no, non hanno espresso tutte le potenzialità che potevano, po potevano esprimere. Ultima cosa, così non riprendo più la parola: America Latina. Eh, beh, L'America Latina in questo momento c'è un vento di progressista, hanno vinto forze progressiste in quasi tutti i grandi paesi dell'America Latina. Mm, non, non vorrei. Che noi passassimo ad una semplificazione non sono tutte uguali le sinistre in america latina ecco io penso che eh, dobbiamo avere presente e, e, e in questo senso Lula può essere diciamo così eh, una, un protagonista di una riflessione nuova nel campo progressista anche sulla base delle alleanze che è stato in grado di fare per vincere questa partita perché questa volta la scelta del vicepresidente e i rapporti che ha saputo costruire con altri, con altri pezzi del mondo progressista eh, brasiliano eh, dimostrano che c'è una grande consapevolezza della necessità di unire le forze progressiste perché certo deve dialogare anche con le forze moderate ma intanto il primo passaggio è unire le forze progressiste e sapere fare diciamo, un ragionamento non solo di sinistra ma di centrosinistra, più ampio, eh, per poter. che è stata la carta che ha consentito a Lula di vincere in questa eh, battaglia così eh, difficile. Me, in America Latina ci sono due sinistre, forse anche tre, ce n'è una più populista, ce n'è una più pragmatica e eh, moderata e forse c'è anche qualcuno che si definisce di sinistra ma ha un tratto autoritario che a noi non piace, quindi eh, penso che eh, il contributo che Lula può, potrà dare alla, eh, diciamo, alla definizione, alla costruzione di una visione eh, unitaria della sinistra, della, del centro sinistra, delle forze progressiste latinoamericane sia molto importante e sia anche molto importante per i progressisti in Europa e nel resto del mondo. Grazie. Eh, grazie Marina. Nell'ultimo, eh... Certo, anche per l'Italia e l'Europa, eh, quali che siano i governi, si aprono prospettive, eh, prospettive nuove diciamo, rispetto al Brasile come l'abbiamo conosciuto in questi anni. Vorrei solo ricordare che il 27 ottobre scorso a, a Buenos Aires c'è stato l'incontro fra i ministri degli esteri dell'Unione Europea e quelli della SELAC, cioè della comunità degli stati. Latinoamericana e dei Caraibi, che è il più grande consesso di dialogo più che altro, diciamo, fra i paesi della regione, e lì tutti si aspettano che rientri rapidamente il, il Brasile di Lula dopo che Bolsonaro ne aveva provocato l'allontanamento da alcuni anni. Quindi è chiaro che lì proprio il, il, il ruolo il Brasile, eh, se non se lo prende lui, glielo danno gli altri, un ruolo, diciamo così, di traina, di innovazione. Ora, l'ultimo tema che io a questo punto chi vuole dire alzi la mano insomma possiamo farlo anche in maniera meno rigida che dare la parola primo secondo terzo ma è quello del rapporto con la sinistra latinoamericana che ha le caratteristiche che c'è una marina ora ehm, è vero che c'è un vento di, pro, ehm, per le coalizioni progressiste dalla colombia al cile eh, al brasile ovviamente e, e così via è anche vero che eh, in, Alcuni leader latinoamericani, in particolare Boric e Cile, hanno posto una questione di scelta definitiva di campo di una sinistra latinoamericana dalla parte dello Stato di diritto e dei diritti umani. Non è così ovunque, si è ricordato, e anche esperienze passate diciamo, non hanno eh, lasciato buoni, buoni ricordi, e nella sinistra latinoamericana nel suo complesso e nell'elettorato. Quindi non solo i tre paesi continuamente citati, Cuba, Venezuela e Nicaragua, ma pensiamo anche a certi tratti dei governi dell'Ecuador e, e della stessa Bolivia di Morales. No? Allora sappiamo che in Brasile un'arma utilizzata da Bolsonaro nella polemica politica contro Lula è stata l'amicizia almeno passata con Ortega. La verità è che diciamo, all'elettorato brasiliano di quello che avviene in Nicaragua Penso importi pochissimo, ma importa invece il, la proposizione del possibile vincitore, oggi vincitore, eh, delle elezioni come un personaggio vicino a una sinistra autoritaria, dogmatica e con caratteristiche, più che, che dogmatiche, autoritaria, insomma, eh, come quella richiamata. Ecco. Allora, in questo dibattito che ormai è continentale non riguarda neanche tanto solo le forze politiche, ma anche la concezione della democrazia, visto che tante di queste forze stanno andando al potere. Il PT in questo momento come si colloca? È possibile che acquisti che diventi, diciamo, un alleato nei ragionamenti portati avanti da Boric, ma a suo tempo anche da Mujica in Uruguay e da altri leader per effettivamente una sinistra come eh, guida e, e riferimento strategico per la costruzione e l'affermazione dello Stato di diritto in America Latina. Perché non è sempre stato così, lo sappiamo. Ecco, se qualcuno ha mh, chi vuole, io non, non chiamo per nome, ma sollecito eh, il pensiero dei nostri eh, ospiti. Roberto, si è scritto, vai? Sì, brevissimo, solo <ride> telegrafico perché non voglio rubare tempo a persone che hanno giustamente anche più, più informazioni e hanno riflettuto più sul tema. Io credo che la risposta allora, alla domanda di Dario è difficile perché in un qualche modo richiede una specie di cambio anche di DNA. C'è stato, secondo me, un movimento molto importante di riconfigurazione geopolitica. Alla, nel periodo secondo mandato Lula, e anzi direi primo mandato Gilmar Rousseff, che è stato quello di distinguere fra ehm, America Latina e, e Sud America, no? mostrando che come dire, in un qualche modo mh, come dire, e, e era necessaria una rimappatura che situasse di più l'America del Sud a sud, no? pensando che per esempio il Messico, che pure presenta una situazione a questo punto di vista interessante, però appartenesse ad un altro contesto. Io credo che sulla, sul, sul tema per esempio specifico, del, del toccato da Marina, del Mercosur, qui ci sono due dei paesi che fanno parte dell'associazione, che non hanno un governo di sinistra, che sono l'Uruguay e il Paraguay, ma che possono essere interessati ad un progetto. Secondo me qui il ruolo fondamentale ce l'ha l'Europa, cioè ce l'ha l'Europa nell'esercitare una pressione perché l'associazione possa anche andare oltre. Sulla geografia, diciamo così, la americana Roberto, ti posso interrompere su questo perché certo. eh, eh, solo per dire che la, la rigidità con cui Bolsonaro non ha accettato di discutere sui temi ambientali ha dato l'alibi ad alcuni paesi europei che resistono per altre ragioni di coprirsi con una motivazione nobile ecco se viene meno quella questione anche le resistenze di alcuni nostri partner europei in qualche modo saranno eh, costrette ad essere diciamo a cadere ecco. questa è una partita importante anche per noi sicuramente eh? questo sicuramente io devo dire che comunque sulla geografia della sinistra latinoamericana. Bisogna dire che c'è una forte eterogeneità, Ma Marina citava tre sinistre, forse sono veramente tante, prevale secondo me un tratto però più pragmatico che ideologico, a parte le eccezioni che tutti, che tutti sappiamo. E questo secondo me è un elemento interessante, cioè occorre partire prima della ricostruzione dal progetto. Eh, quindi credo che si apra un momento molto interessante da seguire per la sinistra latinoamericana. Eh, Un'ultimissima cosa, credo sia molto importante, anche con riferimento a quello che diceva Marina, il ruolo del Brasile nei BRICS perché, ehm, come dire, è diversa la relazione con la Russia se a suggellarla è Bolsonaro o se Lula. Cioè, l'idea che citava appunto anche Vicente del non allineamento attivo, che peraltro deriva da una categoria Gramsciana, quella della neutralità attiva. Eh, questo cambia completamente anche la composizione del BRICS e questo può avere effetti sulla geopolitica e sul multilateralismo estremamente importanti, io lo spero, estremamente importanti. Grazie, professor Vecchi. E qualcun altro vuole aggiungere qualcosa su questo tema? Bene, allora... Eh, devo eh, intanto ringraziare i relatori il, il pubblico che è rimasto quasi interamente sino a, a quest'ora vi sono domande molto complesse anche che riguardano l'organizzazione delle forze politiche in particolare del PT eh, il dibattito interno eh, questioni di natura politico-sociale del Brasile che eh, sarebbero occasione non, non di, eh, di un singolo webinar ma di seminari della durata di almeno una settimana quindi mi scuso con chi ha posto queste questioni eh, per il fatto che però, eh, per evidenti ragioni non siamo in grado di affrontarle in questa sede non escludiamo di poterne far parte eh, diciamo di portarle all'interno di un ragionamento per dibattiti futuri eh, ringrazio di nuovo tutti ricordo che il la registrazione di questo incontro è disponibile, sarà disponibile nei prossimi giorni nell'account nell CESPI di, di Facebook e do appuntamento a tutti per le prossime iniziative del nostro istituto. Grazie e arrivederci. Grazie e arrivederci. Ciao, ci arrivederci a tutti. Ciao. Grazie. Ciao. Adolo,